Grazie Presidente. Io eh, volevo pagliere l'occasione per ringraziare i colleghi che hanno resa possibile questa delibera. E, è un passo molto importante per la disabilità e per eh, la civiltà eh, di questa città. E, mh, sicuramente, sicuramente è anche un segnale di come. Eh, noi riusciamo, eh, come ricordava prima il consigliere Figliomeni, ad attuare la eh, disposizione dell'ONU per cui eh, la disabilità è un qualcosa di trasversale, è un qualcosa di trasversale che deve, eh, deve essere recepito e contemplato in tutti gli ambiti, non può essere relegato solamente nel sociale, ma è un qualcosa, una realtà che permea tutti i eh, settori della vita moderna. E questo, eh, voler dare queste indicazioni per rendere accessibili i, i locali non solo eh, delle, delle istituzioni, ma anche i locali, diciamo, delle amministrazioni, ma anche quelli privati aperti al pubblico, è un enorme passo avanti. Eh, quindi ehm, ovviamente eh, li, li ringrazio e sono anche contenta che eh, tutte le opposizioni, e sono concordi su questo argomento, d'altronde non poteva essere eh, diversamente perché eh, è un, uh, un argomento che ci riguarda tutti e su cui tutti siamo sensibili. Grazie Presidente.